Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video, ed eccoci finalmente al quarto LDS Cycling Show. Settimana scorsa non ci siamo visti e stavo un attimo cercando di capire quante volte far uscire questo format, se una volta a settimana, se una volta ogni due settimane e siccome le prime tre volte l'ho fatto uscire una volta a settimana ora stavo provando a farlo una volta ogni due settimane ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e come preferite vederlo e se vi fa piacere più vederlo una volta a settimana oppure una volta ogni due settimane e non perdiamoci in chiacchiere andiamo a vedere subito l'argomento della settimana. Questa settimana si parla di Nino Schurter perché ha eguagliato il record di vittorie che apparteneva a Julien Absalon in Coppa del Mondo, ovvero 33 vittorie. E seppur a 35 anni di età, perché Nino Schurter è nato il 13 maggio del 1986 Nino porta ancora la maglia di campione del mondo e questo non è da sottovalutare perché ha la possibilità anche di batterlo questo record e vedremo poi nelle prossime prove di coppa del mondo se riuscirà a avere una vittoria o anche di più in più di Julien Absalon ma oltre a questa andiamo a vedere nello specifico Nino Schurter Cosa ha fatto in tutti questi anni? Perché stiamo parlando non solo del record di vittorie in Coppa del Mondo, ma anche del record di maglie di campione del mondo, perché Nino Schurter ha vinto per la bellezza di 9 volte questa maglia di campione del mondo. L'ha vinta esattamente per la prima volta nel 2009. Poi nel 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021. Questo è un qualcosa che solo lui è riuscito a fare. È un qualcosa che si vede nella mountain bike che è praticamente inimmaginabile nel ciclismo su strada. Perché già parlare di Peter Sagan che ha vinto tre campionati del mondo si dice tanto. Nino Shooter ovviamente non ha vinto solo questo, ha vinto un'Olimpiade, quella di Rio de Janeiro nel 2016 nel 2008 è andato a bronzo e nel 2012 ha preso la medaglia d'argento poi oltre alle 33 vittorie di coppa del mondo ha vinto veramente di tutto nella mountain bike, ha fatto nella sua carriera anche qualche gara su strada e qui sotto in descrizione vi lascio il link del suo palmarès così riuscite a vederlo con calma perché se mi metto qua a delincare vittoria per vittoria può essere che finisco di leggere tutto domani quindi eviterei questa cosa e vi lascio qui sotto il link di wikipedia per andare a leggervi con calma tutte le vittorie che è riuscito a fare dopo ovviamente nella sezione mondo gare andiamo anche a vedere cosa è successo nella gara di Pietropolis che si è corsa in Brasile ed ora non vi resta che commentare qui sotto con l'hashtag l'argomento e dire cosa ne pensate voi di questa 33esima vittoria di Nino Schurter in Coppa del Mondo Prodotto della settimana Questa settimana vi parlo di questa Salopette Van Rysel che ho trovato spuntata nel mio canale Telegram ciclismo sconti perché come ho già detto più volte io vado a mettere gli sconti però la maggior parte delle volte sono tutte cose che vado a comprare io Ahimè. E se non l'avete ancora fatto vi consiglio di approfittare per andarla a comprare, siccome sta ad un prezzo di 39,99€ rispetto ai 59,99€ se non sbaglio che costava in origine, proprio perché è il modello vecchio, adesso è stato sostituito da un modello nuovo, ma comunque è una salopetta che io ho trovato molto comoda, che ho utilizzato fino adesso e quindi avendola trovata a quel prezzo vi conviene approfittare troviamo una salopette comunque molto comoda che veste molto bene secondo me troviamo un fondello elastic interface endurance all'interno per una durata di all'incirca 7 ore consigliato vi lascio giusto lo screen della pagina elastic interface dove descrive ancora meglio il fondello fondello molto comodo che io utilizzo ormai da tantissimo perché oltre a questi pantaloni li utilizzavo elastic interface già quando correvo e mi sono sempre trovato bene Elastic Interface che è un marchio che utilizzano anche molte squadre pro e se volete dare un'occhiata a questa salopette ovviamente la trovate qui sotto in descrizione e occhio ad aspettare troppo perché se aspettate troppo rischiate di non trovarla più disponibile a questo prezzo e vi lascio anche qui sotto in descrizione per chi arriverà tardi il link al modello nuovo di questo pantalone sempre con questo fondello leggermente migliorato poi nel complesso più avanti magari lo andremo a vedere quando lo acquisterò e come tutti i prodotti della settimana è un prodotto che vi consiglio assolutamente mondo gare la rubrica dove andiamo a vedere quello che è successo in questa settimana è la settimana passata e questa volta abbiamo veramente tante gare da vedere Iniziamo subito col vedere cosa è successo settimana scorsa al Giro delle Fiandre dove abbiamo visto vincere per la seconda volta per tre anni consecutivi E a podio Mathieu Van Der Poel davanti a Dylan Van Barle e a Madoua, quarto Tadej Pogacar Cosa è successo in questa gara? Pogacar e Wanderpool, che sono stati nettamente i più forti, erano da soli al comando, ci sono Studiati quando all'ultimo chilometro si sono praticamente fermati Van Der Poel che gli andava bene partire davanti perché sono ormai tre anni che arriva assieme a un avversario in quell'arrivo e lì va bene comunque partire anche a velocità più bassa siccome ha uno scatto da fermo che è difficile da battere e quindi nel studiarsi hanno rallentato veramente tanto da dietro sono rientrati Van Barle e Madoua quando la volata stava iniziando quando Van der Poel è partito in testa ed è rimasto in testa, Pogacciar invece è rimasto chiuso dietro a Van Barle e a Amadoa e difatti è arrivato quarto nel suo primo giro delle Fiandre che poteva almeno andare a podio senza problemi. E vi faccio commentare qui sotto con hashtag Fiandre per sapere cosa ne pensate. A mio avviso Taddei ha sbagliato a far rallentare Van der Poel perché oltre a non giocarsi la vittoria, perché poi è stato ostacolato, non ha potuto disputare la volata e quindi se l'è giocata veramente male andiamo a vedere cosa è successo nel giro dei Paesi Baschi gara di una settimana, nella prima tappa un prologo di pochi chilometri comunque ballonato perché arrivavano in cima ad uno strappo con un po' di pavè a vincere è stato Primo Roglic davanti a Renko e Venepul e a Remi Cavagnat Nella tappa 2 invece rivediamo vincere finalmente dopo un brutto inizio di stagione Julien Alaphilippe davanti a Dubé e a Quinten Hermans Nella terza tappa arrivo sempre a ranghi ristretti a vincere è stato Pelio Bilbao davanti a Alaphilippe che si è letteralmente piantato negli ultimi metri e a Blasov. Nella quarta tappa arrivo sempre con un gruppetto ristretto a vincere è stato Martinez davanti a Dalla Philippe che anche qua si è fatto beffare è arrivato secondo per pochi centimetri e terzo classificato Diego Ulissi. Nella quinta tappa a vincere è stato Carlos Rodriguez in solitaria del team Ineo, corridore giovane molto interessante da tenere sott'occhio davanti al compagno di squadra Martinez e a Renko e Venepul. Nella sesta tappa, ovvero l'ultima, a vincere è stato Jon Isagirre davanti a Vlasov e a Soler In tutto questo la classifica finale è stata vinta da Martinez davanti a Isagirre e a Vlaso Beffato in questo Giro dei Paesi Baschi è stato Remco e Venepul che ha portato la maglia nell'ultima tappa Ma nell'ultima tappa è stato attaccato nella penultima salita È riuscito a rientrare prima dell'ultima salita ma poi ha pagato gli scatti e alla fine non ce l'ha fatta a rimanere con i primi infatti poi è arrivato quarto generale a vincere poi è stato martinez altra beffa è stata quella di rovnic arrivato a fine del giro dei pesi baschi con un dolore al ginocchio quello che si è detto partito molto bene perché ha vinto la cronometro poi dopo aver portato la maglia di dider per qualche giorno e ad averla lasciata Remy Bevenepool ha lavorato per il compagno di squadra Jonas Viggegart che è arrivato quinto. Andiamo a vedere cosa è successo anche alla Scala de Vittoria in solitaria per Alexander Kristoff, cosa stranissima, davanti a Van Poppel e a Wellesford. Anche qua gara caratterizzata dai due Alpesin che erano nel gruppetto di testa Merlier e Philipsen tutti marcavano i due Alpesin quando da nulla ha fatto una a Christov e stranamente è arrivato all'arrivo da solo ha dichiarato dopo l'arrivo che non gli capitava da tantissimi anni di vincere in questo modo Giro di Turchia che si sta correndo proprio adesso andiamo a vedere cosa è successo nella prima e nella seconda tappa tappe Veloci a spuntarla nella prima tappa è stato Kale V1 davanti a Philipsen e a Gross, nella seconda tappa a vincere è stato Gross davanti a Philipsen e a Sam Bennett. Per le prossime tappe le andremo a vedere poi, o settimana prossima o la prossima ancora, nel prossimo show. Quindi non vi resta che iscrivervi e accendere la campanellina per non perdervelo. E per questa settimana le gare su strada sono finite. Settimana prossima ce ne saranno altre di molto belle, perché si correrà nei prossimi giorni l'attraverso le fiandre, si correrà la Roubaix, la freccia vallone e poi la Liegi. Quindi di gare belle ce ne saranno. E ve l'avevo annunciato all'inizio video. Ora andiamo a vedere cosa è successo nella Mountain Bike. Vediamo che è successo all'Internazionale di Nalles che si è corsa settimana scorsa a vincere negli uomini è stato Nadir con le Dani davanti a Joelle Bertolini e a Avondetto. Corridore favorito quel giorno era Alan Atterly, che è partito molto bene, ma poi causa il freddo è saltato per aria. Nelle donne invece a vincere è stato Mona Mittenwaller davanti a Dauberman e a Eva Lechner. Dopo la gara di Nalles, la settimana dopo, ovvero questo fine settimana, si è corsa la prima gara di Coppa del Mondo a Pietropolis. Vediamo cosa è successo nello show. Short Track il venerdì Nelle donne a vincere è stata Paul Brego, davanti a Laura Stigger e a Richards. Negli uomini invece a vincere è stato Alan Hatterley davanti a Lister e a Marotte Nella gara di domenica poi a vincere nelle donne è stata McConnell davanti a Tepstra e a Lecom Negli uomini invece come vi ho detto prima a vincere è stato Nino Schurter davanti a Marotte e a da Scalu anche qua abbiamo visto una bella gara negli ultimi tre giri se la sono giocata soprattutto questi tre corridori che sono rimasti davanti a vedere la gara il più fresco sembrava addirittura Vlad da Scalo, che poi è arrivato terzo, ma nell'ultimo giro Nino Schurter di astuzia è riuscito ad attaccare. Marotta ha preso in testa l'ultima curva prima dell'arrivo, dove prima dell'arrivo c'era una discesa molto ripida, quindi si arrivava ad una velocità molto elevata ma Nino Schurter è comunque riuscito a sorpassarlo negli ultimi metri e ora andiamo a vedere la nuova rubrica il corridore della settimana devo dirvi che per queste settimane è stato abbastanza difficile trovare il corridore della settimana Sarebbe stato troppo facile dire Martinez che ha vinto il Giro dei Paesi Baschi, che ha vinto una tappa o Schurter che ha vinto la gara di Coppa del Mondo e in questa rubrica mi piacerebbe proprio andare a vedere quel corridore che magari non ha vinto ma si è comunque fatto vedere. E per questa settimana è un corridore che corre in mountain bike quindi non uno stradista e il mio corridore della settimana è Sebastian Fini. Arrivato Quarto a Pietropolis, corridore che corre con le KMC Orbea e assieme al suo compagno di squadra a Pietropolis abbiamo visto come sono riusciti a rimontare negli ultimi due giri un botto di posizioni. Perché nei primi giri non li abbiamo neanche visti, probabilmente sono rimasti intruppati in una caduta ad inizio gara e negli ultimi giri sono saltati fuori e si sono fatti vedere. Non ho messo un corridore su strada perché non c'è stato nessuno che mi ha fatto emozionare come loro. E ora è arrivato il momento che anche voi commentate qui sotto con hashtag il corridore che è per voi il corridore che si è fatto vedere di più in questa ultima settimana. Parco bici. Questa settimana andiamo a vedere la bicicletta che ha utilizzato Enrique Avanzini per questa gara di Coppa del Mondo a Pietropolis, che si è corsa proprio in casa sua perché è stato lui a disegnare proprio tutto il percorso. Bicicletta stupenda, con queste colorazioni che richiamano un po' la giungla, che richiamano il Brasile e valeva la pena farla vedere. Da commentare, la rubrica da Commentare. Questa settimana vi propongo questa foto All'arrivo dei Paesi Baschi vediamo Vlasov e Vingegaard appiedati che si guardano con fare abbastanza minaccioso Per chi non ha visto quella tappa sono caduti tutti e due negli ultimi 50 metri in cima a questo strappo Pioveva, probabilmente c'era una grata, un tombino scivoloso e Vlasov davanti è caduto e Vingegaard gli è andato addosso e non voglio immaginare cosa si sono detti in quel momento ma lasciamo spazio alla fantasia e vi lascio commentare qui sotto nei commenti cosa può rappresentare secondo voi questa foto e non vi resta che commentare con l'hashtag da commentare e siamo arrivati alla fine anche di questo quarto show se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e se lo fate siete dei grandi e non dimenticatevi di mettere anche un bel like per sopportarmi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima